Ciao, sono Simona Vlaicci. Sono del, faccio parte dell'associazione Tesso e anche della comunità dei Restart a Torino. I Restart a Torino sono un gruppo informale di associazioni, di realtà differenti che si occupano tutte in maniera differente ma insieme di recupero, riuso, riciclo. Eh, oggi qui a Vedo siamo venuti proprio per parlare di riuso, abbiamo portato uno dei nostri eventi, un Restart Party, eh, nell'arco di tre anni. Ne abbiamo organizzato circa una trentina. I Restart Party sono degli eventi di riparazione assistita collaborativa, cioè sono eventi durante i quali gli utenti portano i loro dispositivi elettrici ed elettronici guasti e insieme proviamo a ripararli. Eh, L'idea nasce a Londra da un NG londinese che si chiama The Restart Project che ha inventato questa modalità di eh, diffusione della cultura del riciclo e del riuso e della riparazione tramite questi eventi itineranti che coinvolgono i cittadini e li portano portano a sperimentare direttamente la, la possibilità di recuperare e di riparare anziché buttare.